Però l'Italia ha bisogno di ricette sue che hanno un valore economico e che, e che cambierebbero anche le proporzioni che darebbero risorse per lo sviluppo. Il conflitto di interessi è una norma liberale, non è una norma della sinistra radicale, è una norma liberale sulla quale il nostro paese come dire, potrebbe esercitarsi, perché il conflitto di interessi, l'abbiamo visto con la Cancellieri, ce l'hanno tutti, se non hai il conflitto di interessi alla Camera, non ti fanno entrare, devi dare il tesserino e il conflitto di interessi. E se tu lo spieghi e dici scusate, e noi siamo a Milano, diciamolo a Milano, Ligresti è un, è un problema, ma anche prima di chiamarlo, anche se sei amicissimo di Ligresti, continua a dire in parola, oh ma io sono 30 anni che sono amico, aspetta, ferma Nadia. Perché noi, noi abbiamo Basilio Rizzo, abbiamo, le, abbiamo Carlo Moguzzi che, che, che, che ha 73 anni e si ricorda, dov'è? Ce le ricordiamo. Ce le ricordiamo tutte queste strane amicizie della Milano di un certo tipo, delle prefetture, noi siamo quell'altra Milano, vogliamo dirlo? Vogliamo raccontarla così? Allora dicevo il conflitto di interessi però è una norma liberale, finisco con un'altra cosa che poi non sembra valere economicamente, ma la corruzione vi costa più limo. la corruzione costa mille euro all'anno per ogni cittadino, anche quelli che non sono appena nati, cioè uno nasce con la corruzione che gli costa mille euro. No, no, i 1000 euro, sì sì, perché poi i dati un po' esagerano, perché ci sono quelli che tipo l'Italia, noi dell'Italia dei valori, 8 miliardi, di. no, aspetta, no. però 1000 sono sufficienti, facciamo 1200, comunque sono tanti. Allora, è chiaro che non è una risposta economica dato il show, no? Cambiare quella cosa è lunga, però è il modo per rendere competitivo, per liberalizzare il sistema, per fare in modo che ci sia una concorrenza reale. Quando io vedo in Parlamento dalla Lombardia esprimere ministri straordinari come Lupi, Mauro, un interlocutore della nuova destra europea che si chiama Roberto Formigoni, non so se l'avete mai sentito, no non è una battuta ragazzi, non c'è più un cacchio da ridere, perché Roberto Formigoni è considerato buono perché è andato con Alfano e fa le interviste, l'avete visto, riflessivo, tornato un po' giovane quando era... No, nel movimento, dice delle cose tipo Italia la sanità, parla di Italia la sanità Formigoni, parla di No, dice dal punto di vista del rispetto delle istituzioni la sua giunta è stata sciolta perché c'era l'andrangheta. E allora qualcuno lo deve dire. Quindi come vedi il raggio d'azione è molto largo, ricette nostre, riequilibrare, re rendere progressivo il fisco, investire nei settori che hanno potenzialità, far crescere le competenze in quei settori, fare studiare le persone molto bene, anche il latino, vabbè, io ho studiato filosofia, poi se voi ci torniamo avrai una vita difficile. E, sorridendo. E da ultimo fare delle cose che non si sono mai provate. In pastorale americana di Roth, e finisco, però se mi dovete fare domande così difficili mi devo allungare. Ad un certo punto, è a pagina 46, tipo, 47, l'autore La, fa un discorso fantastico e si rivolge e dice, però non l'ho fatto quel discorso. È il discorso che non ho mai fatto. E la sinistra italiana sono vent'anni che non fa discorsi e che ce li ha lì.